si avvicina a fare attività di volontariato. Sicuramente lo fa perché vede la immediata utilità pratica dell'attività, del servizio che svolge per la sua comunità. Quindi è molto importante che i volontari siano tecnicamente in grado di assistere le persone di far rispondere ai loro bisogni anche in modo efficace. Chi ha lavorato anche da ultime occasione del terremoto nella regione del centro Italia lo sa, la gente ha perso tutto e in quel momento fornire un riparo, un pasto, qualunque diciamo barlume di di normalità diventa fondamentale ma non è tutto lì, anzi, quella è solo la, come dire, la cornice, mi verrebbe da dire, eh, la punta dell'iceberg, cioè la parte meno importante del lavoro che viene fatto dai volontari, perché i volontari di fatto creano con le persone che vanno ad assistere delle relazioni molto forti e la differenza in questo caso la fa la capacità di sapere superare l'aspetto tecnico e di concentrarsi invece sull'importanza che è un'importanza di vicinanza reale, di... Mh, Diciamo, di dare senso, corpo, braccia, gambe ai temi della solidarietà, che non sono solo parole, ma diventano cose molto concrete, relazioni tra le persone, perché quello è il punto della, che conta veramente. AMPA su questo ha sempre avuto una sensibilità particolare, perché la scelta, per esempio, di investire risorse importanti, di tempo, innanzitutto, di chi partecipa a questa attività, dedicandoci dei fine settimana nel corso dell'anno e dedicarci anche delle risorse che sono quelle che magari il Dipartimento mette a disposizione ma non solo, vuol dire avere capito che questa è la cosa che conta cioè che al di là delle capacità tecniche, del mezzo dell'attrezzatura ciò che conta sono le persone, il vero patrimonio dell'associazione sono le persone e sono le capacità con cui queste persone si confrontano con le situazioni in cui sono chiamate ad operare Oggi comincia in concreto il percorso della seconda cascata formativa un percorso che porterà ad aumentare le capacità dei nostri volontari che vengono impiegati soprattutto nelle emergenze di protezione civile. È il proseguo di una cascata che ci ha dato credo delle grosse soddisfazioni che abbiamo potuto apprezzare da, da amatrice a, a, all'altra settimana. Eh, una cascata nata sulle esperienze dell'Aquila, di Mirandola e dei Campi di Novi in Emilia Romagna dove già lì fummo impegnati, questa seconda cascata va a perfezionare alcuni settori che già erano in essere, ma con, eh, con questa cascata credo che le andremo a perfezionare ulteriormente e quindi potranno dare dei risultati migliori ancora eh, sul, sul campo. Eh, da ringraziare tutti per l'impegno e per la professionalità che hanno messo dalle selezioni dove abbiamo selezionato un numero importante di volontari fino a far sì che oggi avessimo qua la, ciò che era emerso di migliore sulla selezione fatta.